3 2 1 siamo live buonasera buonasera salottimisti benvenuti a questa venticinquesima puntata di salottino live una live alla settimana tutti i mercoledì puntuali alle 18 un'intervista chi ne sa qualcosa di un argomento nello spirito di salottino ovvero condivisione di conoscenza con eh, la solita buona dose di improvvisazione, curiosità, incoscienza e disperazione. Una chiacchierata a scopo eh, divulgativo. Eh, solo qualche news nel frattempo che aspettiamo che si colleghino un po' di persone, ma soprattutto che si colleghi il nostro ospite. Vi ricordo che si sta avvicinando eh, l'evento con Robin Hood il prossimo giovedì alle eh, 18 presso Cesena Lab. Un evento live face to face dove Robin Good ci parlerà di un nuovo modo di fare business online condividendo valore e creando relazioni. Quindi se avete amici conoscenti che, o clienti che stanno facendo, stanno portando avanti un business online Invitatevi a questo evento che è gratuito dove Robin per due ore ci intrattiene raccontandoci la sua esperienza. Mi raccomando stiamo, facendo anche, stiamo partecipando eh, tra le varie tappe ad una sorta di competition dove eh, la città che otterrà più partecipazioni vincerà qualche premio che eh, Robin metterà in palio. E quindi mi raccomando partecipate, cliccate partecipate all'evento e possibilmente ehm, compilate il form semplicemente per eh, velocizzare l'accreditamento durante eh, l'ingresso all'evento. Allora, vediamo un po'. Ciao Chiara, ho visto che ti sei collegata, ho visto che si è collegato anche il nostro ospite, quindi ehm, intanto lo invito... ok vediamo se riesco ok eh, tutto è pronto per invitare il nostro ospite nell'epoca in cui tutti sbandierano cifre da capogiro come rendita finanziaria grazie alla vendita online stasera eh, parliamo come vendere su amazon per crearsi una rendita passiva ok Invitiamo il nostro ospite. Attendiamo qualche minuto, sempre uh, panico prima di riuscire a collegarci. Ciao. Oh, sta mando il telefono. Ciao, Alicia. Benvenuto. Benvenuto a tutti quanti. Benvenuto fra di noi, Antonio. Raccontaci un attimo uh, dove sei. <ride> In questo tutto. momento sono appena atterrato a viaggiare, tra altre cose per il mio business seguo i mercati di Amazon in Europa da Malta e in America da Panama, quindi sono stato qualche settimana in Panama insieme ai miei soci per un po' pianificare i prossimi mesi, il nostro business su Amazon e poi mi sono ritagliato qualche giorno per visitare la Colombia, sono stato a Medellin e in questo momento sono atterrato a Bogotà dove starò qualche altro giorno. Cioè, proprio appena appena atterrato perché hai appena raccolto il bagaglio. Non mi sono neanche mosso, ho raccolto il bagaglio e sono a te. Molto bene, molto bene. Grazie Antonio per essere qua con noi stasera. E Grazie a mh... voi. Eh, veramente è stato tutto eh, successo tutto molto velocemente la nostra conoscenza e avevo proprio una grande curiosità di intervistarti visto che comunque eh, è un tema molto caldo quello della vendita eh, su amazon e soprattutto quello di crearsi una rendita tra virgolette passiva eh, prima di iniziare la nostra ehm, intervista presentati perché chi ci ascolta magari non ti conosce e ha piacere che eh, ti presenti direttamente tu dicendoti chi sei. Okay, la mia attività su cioè, Amazon è iniziata molto recentemente, parliamo di tre anni quasi, rispetto alla metà, perché ho 42 anni. Per 42 anni ho fatto inizialmente anche io impiegato, Mi sono laureato in economia e commercio, ho avuto un master in eh, se ne a New York e poi ho iniziato la mia attività all'interno di uffici di consulenza e altro dopodiché già allora ero stanco di fare l'impiegata, avere un capo e altro e ho iniziato a mettermi in proprio per 10 anni circa ho avuto diverse attività commerciali imprenditoriali medio piccole da tour operator agenzie di viaggi negozi hotel bed and breakfast e... queste attività più crescevano, io te abbiamo perso ero... ok senti? Pronto? Pronto? Ok, ci sei? Eh, la connessione va e, va e nel viene. Nel corso di vita ho avuto diverse okay. esperienze. E quindi, dicevo che nel corso di vita io ho avuto tantissime attività imprenditoriali. e Sono arrivato un momento che avevo oltre 100 dipendenti e gestire eh, tante persone, diverse sedi, diverse attività è diventato uno stress. Non avevo più tempo per me per le cose che mi piacevano. Quindi, ancora prima di vendere su Amazon, ho decisi di vendere tutte le mie attività perché per me è importante mettere la mia vita al primo posto, perché si vive una volta soltanto. Quindi, vendei tutto e durante un viaggio, perché sono appassionato di viaggi, li ho sempre fatti, mi trovo in America. Ho preso un appartamento con Airbnb, ed era una dipendenza di una coppia di americani, che sono stato di ospite qualche settimana. E conoscendoci un po' meglio, dato la tipologia di ospitalità e altro, mi parlavano di queste cose che loro vendono su Amazon e effettivamente avevano uno stile di vita molto elevato e mi incuriosì. Da allora ho iniziato ad approfondire il tema, ho iniziato anche con loro ad avere consigli, una guida e altro e iniziai circa tre anni fa a vendere su Amazon in America. Poi da allora le cose sono cresciute… quanto sono hai detto, scusami, proprio... Dieci anni fa? Circa no, tre anni fa, tre anni ah, fa, tre anni fa tre... scusami, sì, ma sì. la connessione a volte si perde, quindi perde dei sì. pezzi. Tre anni fa è iniziato a vendere eh, in America? sì, okay. ho iniziato a vendere in America appunto grazie a questa coppia di americani che già lo faceva, aveva un bel giro d'affari, mi spiegò un po' come funzionava il business, poi trovai un socio, un altro italiano che viveva in America, in California con cui abbiamo iniziato insieme, poi la cosa è cresciuta. E ho commesso i miei errori, perché anch'io all'inizio oh, ho magari commesso degli sbagli, ho buttato via dei soldi e altro, ma naturalmente sbagliando si qual, qual, qual è l'errore principale che hai fatto? Peccare ma, ma, eh, magari di profunzione quando si sceglie un prodotto da vendere. Perché sai, quando nel commercio normale non abbiamo dei dati, eh, molto affidabili e obiettivi su cosa comprare, che cosa vendere. Molto spesso si apre un'attività, che apro un negozio e mi vende a vendere qualche cosa. Molto spesso quello che vendi è un prodotto in cui credi tu, magari però non c'è il mercato o non ha uh, un appeal prezzi consumatori. E questo capita soprattutto quando si produce, sai, molto spesso le persone hanno l'idea del prodotto oppure qualcosa di artigianato e altro. Dici, con questo prodotto sicuramente cambierò la mia vita, vendo, in realtà le dinamiche del mercato sono differenti, quindi è il mercato che sceglie il prodotto e tu devi cominciare okay. seguire il flusso. Ok. Ma eh, come, come si capisce qual è il prodotto giusto da vendere? Noi utilizziamo i che ci permettono di capire, di Oddio, ti ho perso. Infatti che grande vantaggio sì. diamo. Il grande vantaggio di Amazon è quello che noi possiamo utilizzare degli strumenti che non sono forniti da Amazon, ma che utilizziamo noi sì. per estrapolare i dati di vendita, per poter estrapolare il numero di consumatori che ricerca un determinato articolo. Quindi è un po' come il commercio normale, però sai già a priori che cosa la gente vuole, quanto se ne vende, che, che concorrenza c'è, eh, le possibilità di differenziazione del prodotto, di miglioramento e questo è un grande vantaggio competitivo. Ho capito. Ma mh, tu, invece, tu cosa vendi su Amazon? Io vendo diversi prodotti, prodotti eterogenei, ci dirò. Il grande vantaggio anche di Amazon è che cos'è? Che non devi avere una categoria prodotto. Io vendo prodotti per l'infanzia, prodotti per la cucina, prodotti per lo sport, in diverse categorie, perché individuo quelli che hanno più appeal e sì. eh, li commercializzo. Mentre nel commercio normale si apre un. un, un negozio di articoli sportivi non è che puoi metterti a vendere biberon e quanti da cucina Quindi ok ma quando, vantaggi... eh, quando eh, cioè, cerchiamo di spiegare un attimo come funziona tu ti crei un nickname no? un nickname crei il nome del negozio su amazon giusto col tuo account dopodiché con il nome di questo negozio vendi un tot di articoli definisci il diciamo te che... Diciamo che è leggermente differente, perché eh, la mia presenza la presenza su Amazon non è ben distinta dal portale di Amazon Marketplace. Devi sapere anche, dati specifici alla mano, che soltanto oh, il 20% degli acquirenti eh, che acquistano prodotti su Amazon si rende conto che l'articolo non è venduto da Amazon, ma è venduto da un terzo, ad esempio da me, o da te o da qualcun altro. Perché è così eh, uniforme, uniforme l'interfaccia di Amazon che non ti rendi conto se lo sta vendendo Amazon o meno. c'è cioè, scritto in piccolino, ma eh, se tu operi in una determinata maniera, quindi con la logistica di Amazon, l'articolo ti viene scritto in due giorni direttamente da Amazon, ma in realtà il venditore, il fornitore è un terzo, Che sono per esempio io. Ho oh, capito. Ma eh, nel momento che io entro nella tua pagina, eh, cioè vedo, vedo un tuo prodotto e vedo il tuo nome venditore, ok? Se io clicco sul nome venditore, vedo tutti i tuoi prodotti? Poi, infatti, una cosa che noi evitiamo per evitare quello che si chiama l'ye lo sciacallaggio. Per esempio io, noi sviluppiamo diversi prodotti, quindi se dovessi metterli su Amazon con lo stesso account, questo comporterebbe che il primo che entra sul mio account, o perché sta cercando me, oppure perché sta navigando e vede che io ho un prodotto che vende tanto, cioè se questo qui è in gamba riesce a vendere tanto un prodotto, magari neanche altri che vendono, entra sulla mia vetrina prodotto e li vedono tutti. Invece noi operiamo con diversi account, anche se okay. eh, non è. Eh, Amazon non permette di lavorare con diversi account, però possono esserci diverse società, con diversi amministratori e quindi un po' blindare quelli che sono il nostro parto prodotti. Perché diciamo che oh, il venditore Amazon è molto geloso del suo prodotto, no. perché eh, tende a renderlo migliore rispetto a quello della concorrenza. Quindi ok, se il mio prodotto, poi magari se okay. quindi se io in questo se io in questo momento ti chiedo qual è il tuo nickname su Amazon, tu ovviamente non ce lo dici. non te lo, posso, non te lo direbbe nessun venditore proprio per <ride> evitare che… Ti, ti dico già che per esperienza, per esempio i miei corsisti, quando io nei miei corsi metto, uh, tiro in ballo alcuni prodotti soltanto a titolo d'esempio, già l'impulenzio e dico ah, no, se lo sto mettendo come, come esempio forse vuole anche da vendere. Quindi basta dire tanto che si influenza anche poi la percezione di chi va a fare questo lavoro. Certo. Qual è il prodotto che vendi di più su Amazon? Articoli Per, eh, allora, per quanto mi riguarda eh, la prima infanzia. La prima infanzia perché sono articoli destinati intanto ai bambini. I bambini rompono, si sporcano, crescono. Quindi c'è un continuo oh, acquistare anche dello stesso articolo. Nonostante sia un buon articolo, metti per esempio non so, un bavaglino, il bavaglino può essere fatto bene, può asciugare, eccetera, ma si usura lavandolo, certo, cioè, certo. non, magari non si lamenta, È costante anche la vendita tutto l'anno, perché non ha una stagionalità, estate, inverno, tutto l'anno e, e i, I genitori solitamente, anche a un prezzo leggermente più elevato, magari perché è differenziato bene il prodotto rispetto a quello della concorrenza, è più propenso a spendere 2-3 ore in più per avere un buon prodotto, perché lo fa per il figlio. no? Certo, c'è cioè, Marina che eh, ci chiede eh, quali sono gli strumenti eh, di cui parlavi prima, c'è cioè, modo di capire eh, mh, quali sono i prodotti più eh, vendibili e quali strumenti utilizzi. Allora, ti dico ci no, puoi indicare ti anche, anche, anche perché. Ti dico, per esperienza, anche nel veicolare alcune informazioni, molto spesso sono fuorvianti, perché non, cioè, a differenza magari chi pubblicizza o vende uno strumento, dice questo è il mio strumento e con questo troverai. In realtà eh, noi utilizziamo un'analisi del mercato molto più completa, e quindi mettiamo insieme diverse informazioni provenienti da diverse sosse, eh, so, eh, sorgenti eh, fonti, per poter eh, individuare quello che non è il, il singolo prodotto, ma il mercato. Noi cerchiamo di individuare un mercato, non cerchiamo di clonare un prodotto che è già presente sul mercato. Quindi gli strumenti ci sono, a parte che sono anche costosi perché giustamente si devono pagare dei can e altre cose, è inutile utilizzarli se non si ha tutta una formazione dietro. Ma. Cioè. Eh, Va fatto, non è lo strumento che ti permette di trovare il prodotto, è la conoscenza del processo che c'è dietro, come se è il il mercato, e ti permette di avere un prodotto vincente su Amazon. Ok. Eh, hai qualche invece, eh, diciamo, fonte? Io in realtà ho seguito il tuo webinar, eh, quindi qualche informazione eh, ce l'ho. Eh, dove trovi i prodotti? In quali, su quali siti recuperi i prodotti che poi rivendi? Ah, diciamo che la maggior parte dei prodotti come quelli che troviamo nella nostra vita quotidiana vengono prodotti in Cina eh, ed è condizionato un po' da due cose: uno per poter essere competitivi e avere anche un margine di guadagno, infatti, l'errore principale che fanno tutti quelli che eh, tentano di vendere online è quello di comprare i prodotti all'ingrosso, pure quelli che hanno nel negozio e venderli. Su Amazon è il, la maniera più sbagliata, uno perché hai dei margini molto ridotti. Noi cosa facciamo? Ci approvvigioniamo ci in Cina, eh, quindi andiamo direttamente dal, pro, dal produttore, dal fornitore, facendoci produrre prodotti a marchio privato, quindi con il nostro brand e saltiamo tutti eh, quei passaggi dall'importatore, il distributore, il grossista, il dettagliante, quindi quel margine ci permette di essere competitivi, poter andare a pagare le royalty di Amazon perché giustamente Amazon prende delle royalty, delle commissioni sulle vendite e avere il nostro margine di guadagno. Quindi, Quindi tu, compri tu compri direttamente in Cina e dalla Cina fai spedire direttamente ad Amazon. Esattamente, diciamo che è, teoricamente sì. cioè, la maggior parte dei venditori fanno così. Io vado in Cina tre volte l'anno perché viaggio tanto e mi piace anche andare lì e stoccare con mano. Sì, anche perché come fai ad avere la garanzia che il prodotto dal venditore all'acquirente finale sia ehm, il giusto prodotto, un prodotto qualitativamente così come... E questa tu è una immagini? bella domanda perché effettivamente eh, abbiamo a che fare con persone che hanno una cultura completamente diversa dalla nostra. Non c'è certo. eh, la possibilità di avere delle garanzie, cioè se non si conosce gli strumenti eh, rischi di poter prendere anche delle truffe, sia nella fase di fornitura del prodotto, sia nella fase del trasporto. Per noi certo. i, le fasi si dividono solitamente in tre. Quella che è la ricerca del prodotto, quindi trovare il prodotto giusto da vendere e poi una grande, eh, di grande importanza è la fase della selezione del fornitore, gestire questo rapporto, blindarlo, questo rapporto col fornitore, in meno tale di essere garantiti e anche la fase della spedizione perché anche lì ci possono essere eh, delle truffe poi ci sono così tanti regolamenti eh, facciamo per esempio sai in, Italia, in Europa c'è cioè il marchio CE la conformità del prodotto tutta una serie di regolamenti quando certo. sei l'importatore sei anche eh, come se la legge ti riconosce come fornitore come produttore quindi la responsabilità non è più del fornitore del produttore in, in, in Cina, ma sei tu responsabile di quell'articolo, quindi se ci contiene metalli pesanti, tutto il resto, se è conforme o meno. Anche quello va eh, studiato e analizzato bene questo eh, canale di apprugionamento. Però naturalmente, come tutte le cose, se tutto il mondo sono prodotti cinesi, basta certo. prendere le dovute precauzioni per tutelarsi. Certo, ecco, eh, abbiamo già capito che non è poi così semplice vendere su Amazon. Ma, ehm, Io dico sempre, ma okay. dico sempre che è semplice ma non è facile. che è semplice ma non è facile. Tra l'altro tu parli al plurale, passati. quindi... Certo, tra l'altro tu parli al plurale, quindi immagino che eh, tu non sia da solo ma abbia un team che gestisce diverse società o diversi appunto account, giusto? Ho la fortuna di non avere dipendenti, ho soltanto soci, e quindi sono tutte persone che sono motivate a svolgere questa attività al meglio, eh, li coordino un pochettino, ci confrontiamo l'uno con gli altri, eh, quindi diciamo che eh, io, si inizia da soli, perché è un'attività che si può condurre veramente con un investimento bassissimo e da soli, veramente eh, ma tu vendi solo per te stesso o anche per terzi? Nel senso, se io ti chiedessi eh, eh, di mh, gestirmi un account mio, lo fai anche per terzi oppure vendi solo per te stesso? Lo prendiamo in considerazione molto raramente, perché tantissime proposte ci arrivano di persone che vogliono investire il denaro e affidarci per comprare e vendere su cioè Amazon. Tra cosa è una cosa anche abbastanza trasparente, perché sai come quando compri, sai a quanto vendi quindi tutto sommato è anche facile farlo, però giustamente io preferisco insegnarti a pescare piuttosto che darti... Chiaro, pesce. chiaro. Non diventano competitor i tuoi allievi? No, diciamo che è un po' come, ci eh, sono diverse cose, il, eh, il rapporto tra domande e offerta è un po' come eh, il rapporto tra oceano e parche sono così tanti gli acquirenti, il volume è così tanto che è irrilevante. E poi in ogni caso il, uno degli obiettivi perché faccio questo è in America, intanto c'è una mentalità un po' diversa rispetto all'Italia, cioè è più mirata al networking, alla cooperazione, e non all'egoismo e all'invidia all e alla competizione come magari in Italia. E soprattutto si fa tanto networking per avere maggiore potere contrattuale con i fornitori, con gli spedizionieri eccetera. Io iniziato tre anni okay. fa in America, un anno e mezzo fa in Europa. Quando ho iniziato in Europa mi sono detto, ma eh, visto che non esiste nulla del genere, non c'è una comunità che eh, crea dei gruppi di acquisto e tutto il resto, perché non farlo io? Per farlo naturalmente dovevo anche formare e informare su quello che è la realtà di Amazon. Tieni conto che sono stato uno dei primi italiani a vendere su Amazon è il primo a uh, proporre dei corsi su come vendere su Amazon. Chiaro. Vendi sufficientemente in Italia o vendi più che altro all'estero? Dipende dalla tipologia dei prodotti. L'Italia sta crescendo parecchio negli ultimi mesi, quindi la domanda è sempre in crescita, ma mercati come la Germania o l'Inghilterra sicuramente sono leggermente più avanti dell'Italia, oltre che l'America. Ma anche in America poi ci sono degli investimenti maggiori per poterlo svolgere le attività dall'Italia. Ok. ha senso vendere prodotti pro di propria produzione o conviene vendere solo prodotti eh, appunto del mercato cinese? dove ti approvvigioni in massa non ha importanza se tu riesci a essere competitivo col prodotto. Se ti... torniamo all'esempio del bavallino. il bavallino deve essere per forza prodotto in Cina, lo possono produrre anche in Italia, però se hai quel margine di guadagno, per pagare tutti quanti i costi di gestione e guadagnarci, beh venga, lo far fare anche in Italia. Naturalmente non ti devi mai intestardire con il tuo prodotto, perché sprechi tempo e denaro. Il mio approccio su Amazon non è quello di vendere, la vendita è fine a se stessa, è quello di creare una rendita, il mio benessere, la mia indipendenza, poter viaggiare, poter fare quello che voglio. A me, se io vendo un mestolo, un bavallino, un lacci di scarpe, non mi importa, devo produrre del reddito quindi è certo. quello che noi insegniamo, non è che facciamo. Perché okay. se tu innamori del prodotto è sbagliato. ok, quindi comunque se io uh, ho un prodotto uh, potrei valutare, anziché di venderlo attraverso il mio e-commerce dove devo creare tutto un posizionamento, potrei valutare di utilizzare il posizionamento di di Amazon eh, no? esattamente, hai detto eh. la parola magica questa è la cosa eh, quello che non percepiscono le persone La grande blef dell'e-commerce non è che non si può vendere online oggi creare un sito anche tramite Shopify o altro costa veramente poco il problema è creare il traffico il, la visibilità come noi sappiamo, l'abbiamo sentito anche dai giornali e notizie, Amazon ha lavorato in perdita per anni perché? per poter trovare, portare il traffico e dare valore ai clienti Oggi fare e-commerce, tutti consigliamo di fare dell'e-commerce, poi oggi ti trovi a sfruttarti con un mercato dove in realtà non c'è possibilità di sbocco. Meglio pagare il 15% di commissione ad Amazon soltanto quando vendi, vendi, naturalmente poi anche la spedizione e altre cose, ma avere dei costi variabili, non dei costi fissi esagerati piuttosto che cercare di posizionarti con il tuo e-commerce. Quello può avvenire anzi in un secondo momento. Se tu riesci a creare un tuo brand forte magari su Amazon, è riconosciuto. Puoi avere all'esterno anche un, un sito dove un commercio di tutto, tutto. Chiaro. Vendere su Amazon può diventare un'attività a tempo pieno. Cioè, immagino che tu ci viva e viva solo di quello, credo. Eh, sentiamo molta confusione. C'è modo eh, riesci a spostarti in un'altra posizione, perché facciamo veramente fatica a sentirti. Sono nell'aeroporto, quindi se mi sposto penso che poggio, pe pe è peggio. peggio, sì, si sì, mette a girare a vagabondare nell'aeroporto. Okay. Per farlo un po' più forte. Ho sentito la okay. domanda. Che... Sì. Quindi, per quanto riguarda la possibilità, eh, come si comincia il programma? C'è cioè, la possibilità di cominciare con un piccolo investimento e dedicando poche ore al giorno, quindi affiancarlo alla tua attività lavorativa attuale, part time o full time. Dopodiché, siccome è un'attività scalabile, quello che vedo con i miei corsisti eh, all'inizio, per quanto hanno avuto fiducia nel metodo, mi riconoscono come autorevole nel settore, sanno che comunque o determinati volumi, finché loro non provano, non ci mettono il dito nell'acqua e vedono che effettivamente funziona, hanno un po' sempre di, di reticenza. Quando vendono il loro primo stock di merce, 500, 1000, 2000 euro di merce, e vedono che quei 1000 euro sono diventati 2000, 3000, capiscono che diventa un business scarabile, perché come siccome sì, 1000 diventano 2000, 10000 diventano 20.000. Certo. Um, quali, sono le skill, quali sono le skill da avere? o da approfondire e quindi studiare per diventare venditori su Amazon ovviamente allora non è scienza nucleare puoi farlo da autodidatta facendo tanti sbagli e bruciando tanti soldi Puoi seguire, eh, avere un amico, qualcuno che ti insegna o, o un corso valido e eh, iniziare a, a seguire un percorso per conoscere tutti gli step e muoverti su dei binari anziché senza direzione. In questa maniera riesci a creare il tuo business su Amazon in tempi abbastanza brevi, ma non è un business dove si ci arricchisce dal giorno alla notte o in, in poche ore. Bisogna lavorarci, infatti, anche il mio, stesso, per esempio, il mio percorso formativo dura 90 giorni perché meno di tanto non riesce ad avere una formazione. una formamenta. Poi la grande soddisfazione che ho è che eh, all'interno, sempre anche del corso è molto eterogeneo il pubblico. Abbiamo casalinghe, ragazzini, poliziotti eh, di, di tutto, imprenditori, business coach, tante persone che stanno diversificando la loro attività con la vendita su Amazon. Okay. E anche persone tu che quando parli? Quando parli sì, di pubblico intendi il pubblico del tuo progetto, del tuo programma di eh, formazione per la vendita, giusto? Sì, i miei corsisti sono però effettivamente gente che mi ha conosciuto casualmente perché magari stava cercando una rendita integrativa oppure magari stava cercando come vendere su Amazon e mi ha trovato. Però quella che mi ha sorpreso è che non c'è un profilo, non so, il 30-40 anni disoccupato, in, no dalla casalinga, ragazzina, allo centro universitario, al sessantenne che magari non, no, si sta riciclando in un altro settore, al poliziotto che vuole un reddito integrativo e sta facendo qualcosa di, di nuovo. Quindi effettivamente interessa tutto però perché ha delle grandi potenzialità e non è difficile da realizzare, è solamente impegnativo nella fase iniziale ad avviare questo volano per poter ottenere. Orrei certo, eh, posso farti qualche domanda tecnica sulla tua certo. strategia? Allora, eh, io eh, ti ho conosciuto grazie al tuo funnel. Adesso stiamo parlando di termini un po', un po tecnici. Spero che chi sì. ci ascolta ci riesca a seguire. Eh, ti ho mh, incontrato e conosciuto grazie ad una promozione che tu hai fatto eh, su instagram che mi ha mandato in una landing page dove tu promuovevi il tuo webinar eh, dal webinar ovviamente hai raccontato come funziona il tuo programma hai raccontato un po il tuo progetto e eh, dal webinar poi vendi il, il tuo progetto il tuo programma di formazione eh, chi ti ha chi, eh, hai studiato tutto da solo oppure c'è stato qualcuno, qualche marketer che ti ha affiancato, ti ha eh, suggerito questa tecnica per riuscire a eh, vendere e ad arrivare poi alle persone? ho fatto tutto da solo perché sono sempre stato appassionato di marketing. E poi eh, essendo stato sempre in America, là c'è una mentalità diversa. Questi strumenti li conoscono un po' tutti eh, ed è quasi normale, fisiologico creare un panel di vendita, anche perché un prodotto oh, come eh, la vendita del, eh, su Amazon eh, essendo un po' sconosciuto alla maggior parte delle persone, se non li fai capire esattamente di che cosa si tratta, diventa quasi impossibile poter eh, veicolare un messaggio su una pagina web dove metti, ti insegno a vendere su Amazon, ma che mi insegni esattamente, eh, con un webinar che è durato poi certo. un bel po', perché dura quasi due ore, ti spiego per file per segno come funziona. Per il panel certo. che ho creato è stato molto controverso, un po' perché c'è chi eh, punto tanto prima sui social eh, dare valore, dare gratuitamente dei contenuti e altro per poi portare eh, qualcuno a seguirti. Io in realtà sono stato sempre impegnatissimo con la mia attività eh, su Amazon. Io sono, poi, dico se faccio sempre l'esempio, io sono con un meccanico che ha sempre le mani sporche e che lavora in officina sul motore della macchina. Magari quel meccanico è un genio del motore, riesce a fartela funzionare in qualsiasi situazione, però magari non sta fuori a perdere tempo se io invece magari prima non so insegnavo come fare siti di e-commerce o come fare qualcos'altro o stavo sui social magari avrei avuto più visibilità però in realtà sono una persona che questa cosa la fa e dopo la insegna non, non il contrario come in questo momento si stanno iniziando a, a, a scontare come punti qualcuno che propone corsi o altro Certo, infatti ti volevo chiedere qual è la percentuale che tu, a cui tu dedichi di tempo al lavoro per vendere su Amazon e crearti una rendita e la percentuale di tempo che investi nel creare eh, promozione e quindi ehm, gestire tutta la parte del funnel per acquisire clienti da ehm, vendere il tuo programma di formazione? Ma guarda, il funnel l'ho creato, mi ha mi è preso magari dieci giorni ma poi è andato sempre bene in automatico e quindi eh, funziona senza occuparmi più di, più di tanto. Per questo in realtà eh, ho creato un panel e non ho creato un gruppo su Facebook su come vendere su Amazon per stare lì a rispondere a tutte le domande che arrivano e perdere tempo. Perché sono molto impegnato nelle mie attività e nella mia vita dove do la priorità alla mia libertà. Eh, certo. e poi le persone che scelgono di farsi seguire a un determinato livello, anche perché infatti in realtà il mio stesso corso base costa eh, relativamente poco, perché alla fine è soltanto un videocorso, però se vuoi un programma di coaching dove hai un interlocutore, una, con, eh, mi contatti direttamente, io ti seguo, ci sentiamo diverse volte al mese, con delle eh, chiamate Skype, mi sottoponi i tuoi prodotti, tu vuoi una consulenza continua, a quel punto il mio tempo lo paghi. Certo, chiaro. chiaro. Eh, ti voglio fare un'ultima domanda perché stamattina parlavo con un imprenditore che mi ha fatto una domanda che mi ha lasciato un attimo eh, così mh, spiazzata. Eh, mi ha chiesto se si può bloccare una vendita su Amazon, ovvero io sono un produttore e trovo i miei prodotti su Amazon ma io non voglio che gli altri li vendano. È possibile far bloccare una vendita? Assolutamente. Se tu hai un prodotto, in realtà eh, su Amazon già gli account non sono aperti, sbloccati per vendere tutto. Quando tu entri su Amazon e vendi, per esempio, la gioielleria, alcuni prodotti cosmetici, gli integratori, non è che arrivi, apri l'account oggi e domani incominci a vendere gli integratori che possono essere anche potenzialmente pericolosi. Piuttosto anche certo. un prodotto, un brand, una macchina fotografica Sony. Non è che la posso vendere se non sono, per esempio, un rivenditore autorizzato da Sony. Quindi, se tu trovi un tuo prodotto nel quale tu puoi controllare le vendite, puoi contattare Amazon e eventualmente eh, restringerle se, eh, se, se non ti sta bene. Le grandi okay. aziende fanno così hanno degli accordi con Amazon con cui eh, gestiscono la, la possibilità di far vendere un prodotto o meno. O il meno, lo deve vendere. ok, perché questo imprenditore ha ovviamente eh, cercato di bloccare il venditore, ma il venditore non ne ha voluto sapere, nel senso non, non gli è ha fregato nulla, non, non ha risposto. poi dipende e hanno se, stiamo di un, cioè se stiamo parlando di un pro prodotto di un brand oppure è un clone, una copia? No, no, no, no, è un brand, è un brand, è un brand di proprietà. E, quindi ha provato in primis a contattare direttamente i venditori dicendogli non siete autorizzati a vendere eh, tramite raccomandate, avvocati, tutto il resto, ma mh, questi venditori continuano a venderli e attualmente stanno andando avanti. Okay. e, e eh, attualmente sta provando, stanno provando attraverso delle raccomandate a contattare Amazon, ma non hanno ancora probabilmente individuato il canale giusto con cui... Sarebbe, più facile, comunico, una cosa, sarebbe molto più facile che seguono questa, uh, questa procedura. Apro un account su Amazon e, e Amazon ha una parte, si chiama registro brand di Amazon. Okay? Noi che abbiamo dei brand dobbiamo registrarci eh, sul registro brand di Amazon fornendo per esempio la, uh, il numero di registrazione del marchio internazionale okay? All'EUIPO, eccetera. Eh, le fotografie del prodotto, il nostro, tutti i dati. A questo punto Amazon ti riconosce come proprietario del brand siamo? e a quel certo. punto tu hai il pieno controllo in un attimo di chi può vendere quel prodotto o meno. Quindi dovrebbe ah, aprire okay. un account di central e registrarsi al eh, registro brand di Amazon, registro marchi di Amazon, oh. in inglese brand registry, in italiano è registro marchi di Amazon, del genere. Ok. Posso Bene, grazie mille Antonio per essere stato con noi. Dici chi vuole magari Ti dico una cosa: anche ecco. per esempio, prima parlavi del eh, webinar a cui hai partecipato tu, ehi, sì, perché giustamente sì, sì. in questa conversazione siamo stati molto veloci. Ma se qualcuno vuole approfondire il funzionamento di Amazon, può seguire il webinar che è disponibile all'indirizzo www.vinceresuamazon.com Si possono registrare Perfetto, infatti... e partecipare al stavo proprio per chiederti come possono rimanere in contatto con te le persone che ci stanno ascoltando o che riguarderanno questo video. Sì, perché io sono un po' restio a dare informazioni così a tempo perso. Perfisco, la gente preferisco che Prima di vedere il webinar si rende conto di cosa stiamo parlando e poi sono disponibile a, a dare ulteriori informazioni. Ok. Hai anche una mail eventualmente da darci per restare in contatto sì, con info te? Chiocciola, info chiocciola, vincere su amazoncom non siamo al momento presenti sui social, stranamente, ma eh, possono contattarci in questa maniera, tramite il sito web oppure tramite l'email. Ok, eh, grazie mille Antonio per essere stato con noi, per la tua disponibilità e eh, ci sentiamo online. È stato un piacere, grazie a te Dice. Ciao, grazie. Ciao. ciao. Molto bene ragazzi, abbiamo raggiunto anche la fine di questa venticinquesima puntata di Salottino Live, eh, continuate a seguirci sul gruppo e ricordatevi sempre positive. Alla prossima, alle 18.